Abbiamo una canzone sul calcio in questo preciso momento. Venga, signor Monty, Сейчас, dai, момент, che, песня, com вас, Monti. Monti. Come Francia? come l'ho detto bene, René Monti. Monti. Сейчас я спою вам песню о футболе, которую я написал в сотрудничестве с российским продюсером Вадимом Саматовым. Да, Рената очень известен также и в Польше, и в других странах Европы. И, как я знаю, он поет также и по-русски. È russo, hai detto del russo. Eh, lasciamolo stare. No, Non voleva dirlo che era russo, capito? Eh lo so, è lui che non può sto settore. Non lo no conoscici emozioni Questo è un grande, eh. Io Capisce la canzone. È grande, purtroppo. È perché a saperlo prima, è vero? Di Ah, verità. Non parlo, perché so già 25 anni, è un замечательный Lì. Milioni di tifosi alla tv Chef e mm, Brividi Offside No, non è gol Forza e umiltà Per vincere Lo spirito di squadra quello c'è Gioia e dolore, Così è lo sport Dai, dai lotta dai. per noi sognare e allora vittoria sarà ricordi che stringi nel cuore pian piano sono cresciuti insieme a te bambino tu di più, ce la farai, un assist per noi troverai, football, mille emozioni, football, è fuoco per noi, corri di più, facci sognare, e allora. Scus a da voli da football e da naptica. Football, mille emozioni, football, è fuoco per noi, corri di più, facci sognare, e allora... Renato, porca miseria, grazie, grazie. Eh, avevo una cosa importante oh. per le mani da anni oh. e non me ne ero reso eh. conto. Eh, sei bravo, sei bravo, va bene. Ti presenterai poi la prossima volta con un'altra canzone e eh, sono va contento beh. per te perché credo che ti porterà bene. Ti okay? ricrazio, ti ricrazio. Un abbraccio, ciao eh. Renato, a dopo.